Life Ciao amici di Live Social, siamo sempre qui su Radio Veronica One Questa sera siamo in compagnia di Santino Marco e Roberto Ciao ragazzi Buonasera, Buonasera a tutti Allora ragazzi voi siete soci di Homezone che è una società immobiliare che si occupa anche di network marketing corretto? Sì Sì, perfetto Allora innanzitutto voglio partire con questa domanda Come nasce Homezone e di che cosa si occupa? Beh, innanzitutto come tutte le società nasce da un incontro casuale eh, di tre imprenditori, io e i due fratelli balistreri, sì. che ci piacciamo subito, okay. così al primo giorno, e, e viene buttata lì un'idea già preventivamente... Eh, balenata da Balistreri, Santino e Marco. Cioè, e stava già nascendo nelle loro menti? Sì, stava già nascendo nelle loro menti e hanno detto: Cosa ne pensi di questo progetto? Okay. E io ho detto: Wow, ci fantastico. sta, ci sì, piace. Sì, eh, praticamente, noi facciamo gli agenti immobiliari da 30 anni a questa parte, quindi sì. sappiamo benissimo qual è il mercato e cosa serve a un agente immobiliare per poter dare il servizio giusto ai propri clienti. Ok, e questa qui è una. Società rivoluzionaria dovrebbe essere, okay. speriamo che lo sia Ok, quindi esattamente di che cosa vi occupate? Agenzia immobiliare, classica, tradizionale E okay. in più la novità è che mh, facciamo anche il network marketing legato a loro Ok, puoi spiegarci meglio di che cosa si tratta nel, proprio nel merito del network marketing intendo? Allora, l'agenzia classica è quella che mh, da 30 anni sappiamo che ha l'agenzia sul posto, su strada noi qui invece abbiamo copiato un modello che sta andando molto forte in Europa sì. dove l'agenzia e i servizi sono tutti centralizzati quindi su strada ci sta l'uomo la persona okay. il network marketing permette di creare delle squadre di agenti uh -huh. e quindi non essere limitati come quando uno è su strada ha due, tre, quattro persone perché lo spazio del negozio eh, e tante altre cose limitano il numero di persone in questo caso con il network marketing si può ampliare anche a 1.000, 2.000 persone Ok. e nel network marketing non ci sono solo agenti immobiliari ma ci sono anche, ehm, diciamo così, la gente comune perché l'obiettivo di un agente è vendere l'immobile ma in realtà per farlo deve conoscere i clienti, quindi deve saper trovare l'acquirente, deve saper trovare chi vende. Il network marketing in questa maniera è strutturato per aumentare questa capacità. Ok, quindi praticamente voi avete sia un, un negozio, cioè un punto eh, di riferimento proprio come fosse uno studio, un ufficio, giusto, dove mh, fornite servizi di eh, compravendita immobiliare eh, e in più vi appoggiate a questa tecnica eh, commerciale che è il network marketing per avere uno spettro più ampio d'azione, Giusto. quindi col, per lavorare con più persone insomma. Certo, certo, okay. è stato idealizzato e in fase di sviluppo un CRM sì. che è un gestionale, eh, per chi non lo sapesse, è un gestionale che permette di semplificare e di organizzare il lavoro di tutte le persone che fanno parte della struttura. Fantastico, quindi rivolgendosi a Homezone quali sono i servizi che voi offrite al cliente? Allora e qui bisogna precisare solo una cosa, i servizi certo. sono sia per il cliente che si rivolge all'agenzia immobiliare, sì. sia per gli agenti immobiliari. Certo che si rivolgono a voi. Perché gli agenti immobiliari oggi classico possono essere free, quindi l'agenzia col proprio nome o possono essere in franchise. Certo. Eh, Tutti questi professionisti comunque hanno bisogno di dare dei servizi alla gente quindi dal semplice fotografo, noi facciamo virtual tour, facciamo eh, pagine web, facciamo tutta una serie di servizi mm -hmm. che migliorano la visibilità su web e quindi la possibilità di vendita Certo. i servizi ovviamente sono poi anche per il cliente perché quando si rivolge a un professionista che non è solo l'agente immobiliare, mm -hmm. perché poi fare l'agente immobiliare oggi è diventato un esperto di marketing perché bisogna fare tutto, social immobiliare.it per fare pubblicità con. Esatto. Tutti, per dire, vero? Certo, certo che vuoi dire <ride> facciamo pubblicità ai portali. E, e tutte quelle cose che ovviamente sono fuori da questi portali, perché uh -huh. il portale crea più semplicità, perché comunque un agente immobiliare mette l'immobile lì e ha poi la, la sua possibilità di vendita certo noi diamo una certa torta di servizi per riuscire anche al di fuori di questi portali di eh, riuscire a vendere per i clienti ovviamente tutto questo si eh, va ad aumentare anche al discorso network marketing perché sì. in più cosa c'è c'è tutta questa rete di collaboratori e di informatori che noi abbiamo eh, creato che danno quella possibilità in più di vendita Ok, ma quindi, se io voglio far parte del vostro network marketing, cosa devo fare? Cioè, nel senso, una persona che vuole lavorare con voi, no? Nel senso, quindi far parte eh, della vostra rete di collaboratori. Come funziona? Come si fa? Allora, semplicemente prendere contatti con noi. Mhm. Mm arrivare con noi o con un nostro collaboratore perché un collaboratore può essere presentato da un altro collaboratore, è certo. proprio questo il network marketing, mm -hmm. presento una persona che collabora con noi e praticamente ho un ritorno da quello che è il prodotto di quella persona. Okay. La, co la, co la cosiddetta pa passaparola. Il passaparola che è la pubblicità numero uno forse, no? Certo, certo quella in che in questo è... caso è un passaparola organizzato. Esatto. Comunque prende i primi contatti con, con l'azienda, c'è un contratto di collaborazione non vincolante, okay. eh, assolutamente, eh, gratuito, uh -huh. eh, praticamente di collaborazione e di eh, condivisione dei servizi. Ok. Oh, quindi poi uno nel momento in cui inizia a lavorare con voi, a collaborare con voi, eh, fa tutto quello che è poi l'iter dell'agente immobiliare, Vabbè, corretto? Poi, poi, sì, poi c'è anche la formazione, noi diamo ah, scuole, scuole di formazioni, abbiamo un ufficio abbastanza ampio per poter dare i servizi a chi vuole fare questo mestiere. Perfetto, beh è molto interessante questo aspetto, questo binomio vieni, che siete riusciti a lavorare da lui. <ride> ci penso, eh, ci penso, se mi dai un po' di tempo ci penso. Ah, sai perché hai fatto questa domanda? Onda, sì. perché praticamente Ozone cosa vede che anche una persona come te che fa tutto altro sì. può diventare collaboratore perché magari qui domani capita qualcuno che dice che cerca una casa vende una casa ah, beh, chiaro. e di conseguenza essere parte di questo network può fare la, la, la segnalazione e di conseguenza questa possibile conclusione creerà un ritorno economico un anche ritorno per, economico. per il segnalatore ah beh, perché, perché ci sono varie figure, una figura è il segnalatore, una figura è il collaboratore, una figura è l'agente immobiliare, una figura è la segretaria. Quindi Certamente ognuno ha, la sua mansione, ognuno ha il suo ruolo, quindi chiunque potrebbe guadagnare qualcosa attraverso oh, la vendita di un immobile, assolutamente bene. Ma mi piace questo tipo di organizzazione che avete eh, trovato, che avete abbiamo studiato per la vostra gestione. <ride> esatto. <ride> allora, posso, ragazzi, posso dirti una certo. cosa? Mm, non voglio prendermi meriti che non abbiamo cioè nel senso è un metodo che noi abbiamo studiato ma già esistente nel mondo e funzionante cioè nel senso certo. un metodo che va contro la crisi economica del mercato immobiliare quindi assolutamente. È, è, una, è una soluzione, una grande soluzione però merito io te lo vorrei dare invece perché comunque io è la prima volta che ne sento parlare quindi non è così diffuso in Italia eh, questo metodo, giusto? Assolutamente no ecco. perché c'è un muro con quello che è la vecchia, form, la vecchia formazione, la vecchia scuola agenti esatto. noi ce lo stiamo trovando di fronte ma siamo tenaci due anni eh che lavoriamo su questo progetto e, e cerchiamo prima... di abbattere il muro io, io cioè. e lui sono 30 anni che facciamo questo mestiere quindi sì. facciamo parte di gruppi beh. immobiliari forti Adesso siamo free fino all'altro ieri e adesso stiamo cercando di portare un'innovazione in questo settore. Ebbene che fate, perché comunque bisogna stare un po' al passo con i tempi, in Italia arriviamo sempre un po' in ritardo su tutto, eh, bisogna in realtà tenersi un po' aggiornati e seguire l'onda del mercato, l'onda delle innovazioni nel, nella parte commerciale del vostro lavoro, ci sta che voi portiate un po' di innovazione in questo, quindi complimenti. Eh, infatti io volevo Lasciare ai nostri amici di live Social tutti i vostri contatti. Eh, innanzitutto i numeri di telefono 328-249-2545, eh, 335 l'indirizzo via Freios 106 Torino, eh, il contatto Facebook homzon.it, il sito web www.homzon.it, il canale di Instagram homzon.it, avete anche un canale YouTube che è Homzon Real Estate and Network Marketing e il vostro indirizzo mail, anzi i vostri due indirizzi mail, marco e lerda dove Già, i nostri amici di Live Social possono spulciare quello che è il vostro lavoro e quello che fate tutti i giorni. Io, ragazzi, vi ringrazio tanto per essere stati con noi e averci raccontato eh, la vostra innovazione in rinnovazione mer cioè nel mercato immobiliare. Grazie mille. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Grazie Radio Veronica. Amici di Live Social, siamo sempre qui su Radio Veronica One. Sono in arrivo nuovi contenuti, nuove interviste, quindi rimanete con noi. E se non l'avete ancora fatto, andate a mettere un mi piace un commento alla nostra pagina Facebook. Live, live Social.